Di guardarti, parlarti, toccarti. Intanto lui cresce, si nutre e si espande. Orgoglio maledetto, vivrò con la tua morte. Sorte che voglio.